vedrete, il furgone vi pregoé di lasciare spazio davanti al gazebo. Per favore, lasciate spazio davanti al gazebo. Eccolo. Date la possibilità anche alle forze dell'ordine di, di fare ecco allora lavoro, il loro lavoro, grazie. Eccolo! Batte, ecco A Buon Buon a è un piacere come averti come per la seconda volta a Pistoia. Ci si sì, siete, siete, siete, siete, siete tre, io, parte da quanti siete mesi. Siamo tre io quello è fantastico, ragazzi. Buonasera. Ciao ragazzi. L'acqua porta bene no, e per te no, Grillo grido no. uguale. La mia scorta è no, mia più scorta. Sono qui, grazie medici. Ciao. Sì, permettelo. Per bisogna spostare. Ragazzi, volontari. Sì, qui no io allora no, chiudi allora ma questa è per la cosa. Sì, no, no, non potete spostarlo un po' più indietro eh? Eh, ma ci voleva l'inventura nel eh, senso eh, che eh. ma neanche a avete lo stesso infatti due si è scansato ma... allora signori stiamo facendo qualcosa di, di, di, di, di, di, di strano perché siamo... io sono per la strana, non so e scendo da una macchina e vedo delle cose, faccio firmare, ho firmato anch'io da tutte le parti, ho fatto dei falsi col notaio. <ride> ci hanno! costretto a essere veloci in questa raccolta firme perché vogliono fare le elezioni a febbraio nella storia della Repubblica non è mai successo perché il tempo è così, perché loro le la campagna politica la fanno in televisione e sui giornali, noi dobbiamo avere le piazze quindi febbraio ci sarà la neve, io ho fatto una proposta, fatele a Capodanno le elezioni ma sarebbe meraviglioso, durante il veglione ci tiriamo, eh, ci tiriamo i coriandoli addosso, le pipette e intanto votiamo dobbiamo votare che cosa, non lo so, eh, abbiamo difficoltà, se riusciamo a trovare le firme, i moduli sono incredibili, c'è il modulo rosa, il modulo verde, il modulo giallo, c'è la, la regione a statuto speciale, non speciale, le hanno combinate di tutto e di più, io sono entrato in un mondo che non sapevo, non conoscevo, eh, allora eh, cercano di mettere in crisi anche il festival di Sanremo, questo è troppo! Allora, allora abbiamo oggi un governo dove… La destra, la destra vuole Monti, la sinistra vuole Monti, Casini ha detto non vedo l'ora di, di avere Monti anche fisicamente, cioè, vogliono tutti Monti, Monti non, è, è, è, ha dato le dimissioni senza andare in Parlamento al Napolitano, stanno succedendo delle cose incredibili, ha, ha lasciato la sua agenda e ha detto benissimo, se io vado via, qualsiasi governo venga e la mia agenda dovrà seguire questo piano economico politico per i prossimi vent'anni. Allora io mi chiedo, allora cosa andiamo a votare a fare? Allora, se avete già tutto stabilito, allora noi siamo la variante impazzita, siamo la variante impazzita e allora, Chiudendo lo spazio, chiudendo i tempi ci mettono in difficoltà perché io faccio la campagna nelle piazze, sono l'unico che viene nelle piazze, provate a vedere se viene uno di loro qua oh. davanti, non, non viene nessuno, no. stanno, stanno nelle televisioni e sui giornali, quindi noi dobbiamo raccogliere le firme e loro no. Quindi abbiamo questo disagio, ma ne verremo fuori alla grande, alla grande io vi do una notizia, vi do una, delle notizie, eh, è una notizia buona ma non dovete dirla in giro, stiamo andando benissimo, noi dobbiamo lamentarci perché le cose vanno benissimo ma non dobbiamo dire, dobbiamo dire siamo per, siamo, eh, eh, eh, abbiamo dei problemi, dobbiamo lamentarci un po'. Allora eh, che cosa succede in questa Italia qua? Hanno paura di un movimento così. Ma noi siamo necessari, perché loro hanno fatto un blocco unico, destra, sinistra, centro, i moderati, i riformisti, c'è di tutto lì dentro, tutto con Monti, avranno bisogno di un contenzioso, avranno bisogno di, di, di una squadra avversaria, non posso andare a fare un, una partita tra loro con una squadra unica, noi siamo la seconda squadra, giocate con noi, poi se volete truccare la partita vi comprate l'arbitro, i guardialline, il portiere avversario, ma una squadra ci vuole e noi siamo i cuscinetti, capisci? Siamo il cuscinetto di, di questa democrazia, se crolliamo noi chi c'è? Se, se adesso noi per un cavillo non ci fanno entrare, ma io vorrei, sarei più felice, perché vorrei vedere cosa succede, c'è cioè già il 40% di astenuti che non vanno a votare, se ci togliamo i 6 milioni di persone che avrebbero votato Movimento 5 Stelle non vanno a votare! Cosa fanno un governo col 30% dei laventi diritto? Non starebbe in piedi, siamo oltre, oltre il colpo di Stato. Siamo qualcosa di incredibile, è già tutto confezionato per non cambiare le cose. Monti se n'è andato, Monti se n'è andato. Prima dicevano il presidente Napolitano: diceva, se se ne va Monti, crolla tutto, lo spread. Le cose. Monti dà le dimissioni, lo spread. Cavolo. Sta lì e dice, ma vuoi vedere che Va meglio? La borsa è andata su di due punti, ha fatto l'asta dei botto, non è mai andata così bene. Ma allora chi è lo spread? Lo spread